Da quando ho aperto il canale ho trattato argomenti riguardanti gli anime e i fumetti, Dragon Ball in particolare. Tuttavia non avevo ancora parlato di videogiochi. Qualche settimana fa però si è presentata l'occasione d'oro per affrontare anche la dimensione videoludica. Durante le 3 2017 Namco Bandai ha annunciato il suo nuovo titolo dedicato alla creazione più famosa di Akira Toriyama, Dragon Ball Fighters. Ciò che mi ha veramente lasciato di stucco è stata l'accoglienza che molte persone hanno dimostrato per questo gioco. Un'accoglienza che secondo me non merita affatto, da quel poco che sono riuscito a vedere. In ogni caso, per giustizia, ci tengo a sottolineare che Fighters è completo circa al 20% e che verrà rilasciato solo all'inizio del 2018. In questo video quindi baserò le mie critiche sulle esperienze passate, sulle fonti rilasciate fino ad ora e soprattutto sul mio gusto personale. In altre parole, non prendete ciò che dico per oro colato, Consideratelo piuttosto uno sfogo personale. Partendo dagli aspetti più superficiali del gioco per poi addentrarci man mano nelle componenti più serie, troviamo il comparto tecnico. Sicuramente molto curato, questa è stato una delle poche cose che ho apprezzato. L'impatto grafico è stupefacente, forse uno dei migliori fra tutti i giochi usciti fino ad ora. Il side shading si avvicina molto allo stile dell'anime, definendo le forme e donando espressione ai modelli dei personaggi che non soffrono di eccessiva poligonalità. Bisogna quindi ammettere che, almeno su questo versante, sono stati fatti dei grandi miglioramenti. Non so se vi ricordate i modelli squadrati di plastica che aveva Xenoverse. Ciò su cui vorrei soffermarmi maggiormente, però, è il gameplay. Ora, i primi giochi di Dragon Ball erano ovviamente dei picchiaduro in 2D, anche perché le console non disponevano dell'hardware necessario per reggere una grafica troppo avanzata. Tuttavia, con gli anni, questi sono passati da dei semplici sprite di pixel, dotati di poche animazioni predefinite che combattevano a schermo, ai modelli 3D molto grezzi di Final Bout. Ma, ehi, hey, era la prima volta che il 3D si univa ad un gioco di Dragon Ball. Ovviamente il sistema di combattimento era macchinoso e le animazioni, se c'erano, erano molto semplici. 2003. Dragon Ball Budokai esce per PlayStation 2. E qui si ha il vero salto di qualità. Non solo la grafica è più smussata, ma lo stesso gameplay prende forma, pur essendo comunque vincolato dalle meccaniche bidimensionali. Nei capitoli successivi vengono aggiunte ulteriori migliorie con l'introduzione del side shading, di una modalità storia più completa e di un ampio roster di personaggi. Ragazzi, Budokai 3 rappresentava il punto più alto che i videogiochi di Dragon Ball avessero mai raggiunto, naturalmente fino all'uscita del primo vero gioco completamente in 3D, ovvero Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Ma volete sapere perché la gente ha adorato la trilogia dei Budokai? Beh, a mio parere l'ha fatto principalmente per ciò che ha rappresentato nella storia dei videogiochi di Dragon Ball, piuttosto che per la struttura del gameplay in sé. In poche parole, Budokai viene giocato solo perché è Budokai, e di certo, riprenderne le meccaniche di gioco non garantirà per forza il successo di un nuovo titolo. Eh, ma Fighters si ispira ai picchiaduro vecchio stile? Ah sì? Volete che vi sveli un segreto? Dragon Ball non può e non deve essere un classico picchiaduro. So di averlo dato per scontato, ma a questo punto mi chiedo se Arc System Works conosca effettivamente quest'opera. Sì. Quel manga in cui i personaggi sparano onde energetiche, volano a velocità supersonica da una parte all'altra della Terra, si teletrasportano in luoghi molto distanti, distruggono montagne, città, addirittura interi pianeti, e tirano cazzotti in grado di scagliare l'avversario a diversi metri di distanza. Se sono consapevoli di tutto questo, sarei curioso di sapere in che modo intendono inserirlo nel nuovo gioco di Namco Bandai, dato che, indovinate un po', questo utilizzerà un sistema di combattimento in 2,5D. 2,5D? 2,5D? Io conoscevo solo le dimensioni intere, ora hanno inventato anche le mezze dimensioni? Questa sì che è una novità, che figata! E invece no, volete sapere cos'è almeno in questo caso il 2,5D? Bene, prendete un'immagine semistatica e metteteci davanti dei modelli 3D, che però possono muoversi solo in due dimensioni, ed il gioco è fatto! Ottimo lavoro Art System! Naturalmente questa scelta comporta una distruttibilità delle rene di combattimento ridotta, così come la libertà di movimento, dato che l'azione è limitata in un rettangolo in cui gli stessi personaggi faticano a muoversi, e potremo osservarli mentre si schiantano contro un muro invisibile che coincide con i bordi dell'inquadratura. So che è una meccanica tipica dei picchiaduri in 2D, ma questo non è Dragon Ball. Ciò che mi porta a essere così duro nel giudicare è il fatto che i giochi più vecchi di oltre 10 anni possiedano tutte le caratteristiche che ho elencato prima, oltre ad un gameplay totalmente in 3D che non ne fa comunque perdere la competitività. Girando su internet, infatti, ho letto di persone che addirittura lo elogiavano come miglior gioco di Dragon Ball anche in virtù del fatto che la velocità frenetica dei combattimenti lo rendesse secondo loro più competitivo degli altri. Onestamente non credo esista un'unità di misura della competitività, che in ogni caso, in giochi come Budokai Tenkaichi, non mancava sfidando un altro giocatore in locale o semplicemente giocando a difficoltà massima. Per chi non lo sapesse, la competitività è semplicemente la capacità di competere, ossia lottare con altri per il conseguimento di qualcosa. Trovo meschino castrare le potenzialità di un'opera come Dragon Ball per farne un gioco il cui gameplay non è né migliore di altri né tantomeno adatto al tema che vuole rappresentare. Può piacere questo sistema di combattimento, ma secondo me il titolo renderebbe molto di più usandone altri. Ovviamente però sfornare tanti giochi scadenti frutta molto più guadagno che farne uno di qualità. Nemmeno il fatto che le animazioni siano estremamente fedeli al manga è da considerare una novità. Si tratta di una condizione non solo scontata e necessaria, ma soprattutto presente in ogni altro gioco dedicato a Dragon Ball. Cosa? Lo scenario cambia dopo che è stato colpito da una mossa speciale? Mm. Dove ho già visto questa cosa? Inoltre, le cutscene che si vedono ogni tanto sono dei filmati predefiniti, in cui i personaggi non sono controllati dal giocatore, si attivano in determinate condizioni e come abbiamo già visto in passato sono ripetitivi e spezzano il ritmo di gioco avvincente che molta gente apprezza. Tutto sommato, credo di aver già giocato a questo gioco anni fa. Due parole, Burst Limit. Da ciò che è stato mostrato fino ad ora, Fighters sembra una sua scoppiazzatura, Ovviamente non posso ancora parlare della modalità storia o del numero dei personaggi, dato che non abbiamo ancora informazioni al momento. Tuttavia, non vi nascondo che non sono affatto tranquillo. Come avrete capito, non ho molte aspettative per questo titolo e sarei felice di ricrellermi. Però, nonostante tutto, la verità è che io lo proverò in ogni caso. Perché ad un fan non importa che un gioco abbia una bella grafica, un gameplay piacevole o tantissimi personaggi utilizzabili. No, perché a lui basta che sulla copertina ci sia scritto...